Adesso facciamo questo esercizio. Dobbiamo verificare che l'uguaglianza data, cioè l'uguaglianza tra queste due espressioni letterali, cioè 3x più 4 è uguale a 12 meno x. Quindi abbiamo due espressioni letterali e ci dicono che sono uguali per un valore, e il libro ci dà risultato, dice che queste due espressioni letterali sono uguali quando x vale 2. Facciamo questa verifica, come nell'esercizio precedente. Noi in questo caso abbiamo il valore x uguale a 2, quindi faremo 3 per la nostra x, che è l'incognita, più 4, uguale a 12 meno la nostra incognita x. Poiché x, il libro ci dice, vale 2 e vogliamo verificare questo valore, scriveremo 3 per il valore della x, 2, più 4, uguale a 12 meno il valore della x, che è 2. E quindi facciamo i conti. 3 per 2, 6, più 4, uguale a 12 2. Quindi otteniamo 6 più 4, 10, uguale a 12 meno 2, 10. Ok, è vero. Quindi diciamo che l'uguaglianza tra queste due espressioni letterale è vera quando la x assume il valore 2. Ma che cosa succede se la x assume un altro valore? Per esempio, decidiamo di provare e dire Secondo me la x vale 10 Facciamo questa prova E verifichiamo se l'uguaglianza nell'espressione 3 per x più 4 uguale a 12 meno x è ancora vera Quindi avremo 3 per 10 più 4 uguale 12 meno il valore della x 10. Quindi facendo i calcoli abbiamo che 3 per 10 è 30, più 4 risulta uguale a 12 meno 10. Cioè abbiamo che 34 risulta uguale a 2, cosa che assolutamente non è vera, quindi no. Le due espressioni letterali non sono uguali per qualunque valore della x, ma risultano uguali solo e soltanto quando la x assume un particolare valore, che è appunto il 2, come l'abbiamo verificato, che si chiama anche soluzione dell'equazione.